Ciao. allora questo è un video di chiacchiere dove vi voglio parlare un attimo dei miei prodotti preferiti per il contornocchi. Eh, sapete che si vede sono portatrice di eh, borse e occhiaie e ne ho davvero tante ed è quindi cerco sempre un prodotto per il contornocchi, soprattutto vista anche l'età e ora che è ora da un bel po' lo faccio vista l'età è il caso che io il contorno occhi lo uso sempre e sono diventata davvero nella mia beauty routine questo non lo mollo mai quindi contorno occhi mattina e sera assieme alla crema viso il prodotto che io amo di più di tutti e che con cui mi trovo benissimo è questo eh, del, um, del libro scelto vale lifting è anti rilassamento ed è anti -li eh, lift è questo Ok, questo arancione che ha anche un applicatore molto pratico perché è: vabbè, che se è finito posso farvelo vedere, è in silicone morbido, così oh, tagliato. Quindi è davvero comodo anche da applicare. E poi lo stringi, spingi un pochino vai a applicarlo ed è fantastico, soprattutto con la mia palpebra cadente. Vedo qualche piccolo, piccolo, piccolo, piccolo miglioramento. E quindi questo è il mio prodotto in assoluto preferito, solo che un po' costicchia intanto, quindi lo prendo solo con gli sconti, e poi non voglio utilizzare sempre solo lui, perché ho paura che poi la palpebra vada ad abituarsi, e quindi quando ne ho finito uno, tendo ad usare altri prodotti, faccio un po' una, um, come si dice, una routine, cambio, eh, perché preferisco. Allora, l'altro prodotto che sicuramente è molto molto valido e anche più low cost è questo contorno occhi degli provenzali questo non ho notato miglioramenti sul fatto della palpebra cadente ma è molto idratante ed è anche rinfresca quindi è perfetto per le borse e per le occhiaie è anche un ottimo inci quindi sicuramente è un validissimo prodotto anche di questo ne basta pochissimo all'applicatore a beccuccio ne basta poco e assorbe velocemente quindi davvero mattina e sera è comodissimo. Finiamo con un terzo prodotto che vi mostro perché io faccio un, un tubetto di questo e poi dopo a rotazione uno di questo oppure quello che vi faccio vedere ed è questo impacco della HQ impacco contorno occhi estratto di fiordaliso cioè, intanto è comodissimo è pratico anche da portarsi dietro poi è low cost perché viene 2,50 a prezzo pieno mh, lo trovo anche in offerta a 0,99 è un 10 ml quindi la stessa quantità degli altri contornocchi dice di essere per 15 dosi ma tranquilli è, è per molte molte di più perché basta pochissimo prodotto questo è il tappino con esce da qui è, è molto delicato e va a idratare il contorno occhi, quindi perfetto nella skin care routine non ho notato anche in questo caso miglioramenti per quanto riguarda la palpebra ma comunque sia essendo fresco, poi comunque sia lo picchietti e quindi tende a decongestionare le occhiaie, quindi davvero è perfetto certo, ci vuole poi dopo un correttore, l'alimentazione sana e tutto, soprattutto per togliere un po' il ristagno dei liquidi quindi questo è imprescindibile. Comunque sia trovo che questi tre prodotti siano tra quelli che ho provato i migliori. Anche a tre prezzi diversi, perché questo è più caro, poi c'è questo che è un medio e questo che è più low cost. E io mi trovo benissimo così. Mattina e sera prima, eh, mi lavo il viso, poi dopo applico il contorno occhi e poi comunque la crema viso. Stessa cosa la sera. Io faccio una confezione intera di questa che mi dura un paio di mesi e poi dopo faccio una di questa oppure una di questa e riprendo il mio ed è preferito così ehm, il contorno occhi non si abitua mai a un prodotto e io trovo bene così, poi c'è chi dice che invece puoi usarlo all'infinito, però io ho paura che mi si abitui, poi non ho più niente da dire che è strong. E allora, questi sono i tre prodotti per i contornocchi, per portatrici di borse e occhiaie come me, che trovo siano molto validi, e anche in estate tranquillamente, oppure per chi non si trucca tanto, sono perfetti anche in estate sì perché sono leggeri quindi assorbono subito e per, chi do, per il trucco perché si assorbono subito come ho già detto e quindi sono perfetti anche come base trucco questi sono loro tre fatemi sapere se avete provato qualcuno di questi tre e come siete trovate io come sempre spero sia sia utile e se ti è piaciuto questo video di chiacchiere sui contornocchi lasciami un like e iscriviti al canale così non perdi il prossimo recensione beauty e alla prossima ciao